E bentornati a tutti ragazzi in questo nuovo video Sono al Monza Pizza Bike Park Siccome dovevo finire eh, di sparare su questo salto Sto allargando tutto il fianco come si può notare Sto tirando su tutta questa terra L'attaccherò lì Guardate che giornata Guardate che cielo che c'è Incredibile veramente Lasciatemi finire questa cosa Poi andremo a casa E mi è arrivato tutto Tutto ragazzi tutto i do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for, right, you yeah. I do this for my mother, who's finally clean, no longer no a thing. I do this for, right, you yeah siccome sì, sono quasi le 5 e mezza la famina da merendina inizia a farsi un po' prepotente per questa bella merendina ne approfitto perché ho ricevuto oggi questo pacco da Bulk Powder andiamo subito a fare un unboxing veloce di questa cosa potrà mai prendere ragazzi quando vuoi un atleta quando un'azienda come Bulk Powder si iscrive ovviamente crema di cioccolato con le nocciole fondente mi raccomando guardate qua barrettine queste adesso me ne mangio qualcuna barrettine proteiche Uh ragazzi sapete cosa c'è qua dentro? Sono palline di cioccolato eh, vedo l'ora di mangiarlo <ride> comunque siccome questa azienda vedete che fa un sacco di prodotti molto interessanti ma anche molto molto specifici per l'allenamento per prendere questi prodotti avrai bisogno appunto di un nutrizionista nutrizionisti che volete fare una bella collab Scrivetemi Io per adesso ho ordinato cose che so che posso assumere senza problemi Sono sostanzialmente integratore, elettroliti, omega 3 Allora mi sa che assaggerò una di queste Che se non mi sbaglio è tipo melassa Assaggiamo questa marrettina come merendina di oggi Mm. Ricordo un sacco Come gusto La caramella Mou In descrizione trovate il link Se anche voi volete prendervi qualche barretta Quando andate a far sport ci sta Porta dietro qualche barrettina Qualche prodotto di reintegrazione Quindi acqua, sali minerali, elettroliti robe roba del genere Così rimanete sempre belli carichi Perché solo acqua, soprattutto quando fa così caldo State facendo un bello sforzo Non è proprio il massimo Vedete in sottoscritto che a Rotorua nel 2016 penso Poco prima della NAN. Siccome non avevo preso nessuno di questi prodotti Cosa è successo? Mi è venuto un crampo al braccio Proprio nel momento in cui stavo per partire Ma sapete cosa vuol dire? Un crampo proprio che mi si è chiuso il braccio E non riuscivo più a aprirlo E io dovevo partire per la run Fortunatamente Gianni Granier è venuto lì Mi ha fatto tipo un massaggio Mi ha inserito le dita nel crampo E me l'ha sciolto in qualche modo Ma mi ricordo che anche quando sono andato in fondo Appena ho finito la run Il braccio mi si è richiuso subito Quindi Integrate Ok, delizioso Ok raga, ho finito adesso Come al solito vado fuori orario Sono le otto e mezza Quindi direi che noi ci vediamo domani E subito dopo la Sigla siamo tornati siamo al giorno dopo vi mostro velocemente il disordine di camera mia attuale scrivania mobile casino sempre casino angolazione più lontana però per i fan più assidui avranno notato che rispetto a come è di solito camera mia che è così ci sono già in più un monitor e questa, questo simulatore di guida Proprio perché in questo periodo ho ordinato queste cose Quindi ho già unboxato queste due cose Di cui però ho filmato l'unboxing Quindi adesso vi lascio a un unboxing veloce dello schermo È arrivato il primo oggetto Totale confusione ragazzi ma Guardate che figata, guardate quanto è grasso Grasso, quanto è grosso E anche del simulatore Altro pacco Attenzione pensavate che non fosse da toto eh qua adesso ci si diverte però appunto il mio obiettivo era ricreare un po' lo spazio di camera mia perché il problema il tavolo in questo punto ingombra troppo quindi ho comprato anche una scrivania nuova che è arrivata quindi adesso è il momento veramente di rifare tutta la postazione primo passo è riordinare e liberare tutta la mia camera da queste cose i do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for you, I do this for my mother, who's finally clean. No, no, no, no, I do this for I do this for my sister. Cosa è successo? Qui? Non c'è più il tavolo. Come fai ad andare sotto il tavolo adesso? Come fai, Zelda? Non arrendersi così Dobbiamo combattere Zella. Dobbiamo combattere Dobbiamo finire Non arrendersi Allora già adesso Si riesce un po' più a respirare In questa camera già senza il tavolo Io ho liberato anche questo L'idea è quella di mettere la nostra scania In questo angolo Dovrei spostare anche questo il piano Però voglio comunque mantenere il piano libero Perché voglio metterci dentro tutti i miei un po' di queste robe qui che sono tipo trofei o robe del genere quindi adesso cerco di capire come spostare questi ripiani se toglierli, se semplicemente spostarli più in alto I'm Adesso velocemente monto la scrivania E vedo un po' come disporre il tutto in questo punto Perché vorrei appendere Vedete che ci sono già un paio di cartelloni Delle mie vincite Appesi, Però ne ho di molti più belli rispetto a quelli E voglio mettere i migliori lì Così almeno ce li ho sempre lì Visibili Si vedono anche nei video Insomma È più bello eh, le istruzioni non erano proprio chiarissime, devo essere sincero Ho già anche disposto questi assegni che sono secondo me più significativi per me E qua ho messo delle medaglie, cioè quella anzi Anzi, anzi, e magari faremo, farò un video dedicato con tutti i trofei che ci sono appesi in camera perché ne ho veramente tanti Qui in mezzo in realtà ragazzi devo mettere il supporto da muro per lo schermo Comunque, comunque, niente, adesso prossimo step ragazzi è riordinare tutto Però direi che sta venendo veramente, veramente top Rispetto a prima, eh. Non volevamo fare le cose troppo in grande, ma neanche troppo in piccolo. Down, sound, so ci siamo, eh, ci siamo quasi. Però mancano ancora un po' di cose che non mi sono ancora arrivate. Per vedere il risultato finale, dobbiamo aspettare ancora un po'. Ci vediamo tra qualche giorno quando mi arriva tutto. Ok, ragazzi. È passato qualche giorno dall'ultima clip che avete visto. Oggi è domenica. E Amazon Prime consegna lo stesso. Fantastico. No. No. Okay. No. Ok Bene Adesso Rismonto tutto Rimonto quelle cose lì E forse Riuscirò ad arrivare a una fine Siamo arrivati alla fine finalmente, è veramente fighissima, cavolo, è venuta proprio, anzi davvero rende ancora di più rispetto a come erano i miei pensieri. Adesso ve la faccio vedere, eh. ve la faccio vedere, siete pronti? Boom! Damn, guardate qua ragazzi, che roba! Cioè non so se ci rendiamo conto ragazzi, non so se vi ricordate com'era la camera mia che era piccolissima e adesso invece finalmente posso passeggiare in camera e poi guardate qui che effetto... Allora vediamo un po' però cosa ho fatto Allora sostanzialmente ho attaccato un monitor Ovviamente si può allungare Quando edito ragazzi lo tengo così Così almeno ce l'ho abbastanza lontano dal computer Quando invece voglio giocare Io questo lo stendo completamente ok Appendo qui il mio valvolante e ho il monitor più vicino Poi volendo il monitor si può mettere anche tutto da una parte Quindi decentrato completamente nella scrivania Così almeno posso editare di qua e lavorare dall'altra parte nel caso le unici cavi che escono sono cavo dell'alimentazione questo qui e cavo purtroppo dell'HDMI che deve per forza andare dentro questo adattatore ovviamente i Mac non hanno l'HDMI il lavoro di cable management che ho fatto è fantastico, non ci sono cavi penzolanti eccetto un cavo che si vede probabilmente anche da qui, vedete che c'è un cavo lì bianco, che è l'unico cavo che si vede tutto appeso dietro la scrivania con dei supporti eccetera eccetera, qui ho fatto un po' il riordino di tutti gli hard disk questo hard disk principale con sopra incollati, questo multiporta usb e questo caricatore per le batterie della mia sony non me li porterò mai in viaggio, mentre le cose che di solito mi portano in viaggio sono gli ss o un hard disk portatile che ho dentro questa confezione che li prendo su e me ne vado e poi l'altra cosa che magari farò è comprare questo comunque un supporto metallico con i buchi che appenderò qui dove magari mettere tutti gli hard disk e lasciarli nei vari appositi contenitori appesi in modo tale che ho meno cose ancora sul tavolo e ho la scrivania sempre libera però dovete capire che per chi fa video su YouTube che almeno fa un video a settimana cioè immaginate tutte le volte tirar fuori la camera, la GoPro, tutte queste robe poi ogni volta che filmi fai fuori 4-5 batterie tutte le volte tornare e tirar fuori tutti i caricatori invece così ce li ho fissi questi qua io arrivo, metto le batterie in carica, me le riprendo e li metto via ci tenevo a non nascondere la ciabatta proprio perché voglio che sia comoda da raggiungere non voglio che sia sotto il tavolo che devi guardare devi stare lì a cercare il buco eccetera eccetera volante e pedaliera che per adesso ho appoggiato lì allora ho comprato in realtà questo supporto così tutte le volte che voglio giocare io prendo questo supporto da sotto il tavolo che sarà piegato sotto il tavolo tiro fuori apro c'ho tutto già setappato giusto altra cosa che non vi ho fatto vedere è riordinare tutto il piano qui sopra dove ho la mia cassa che è una cassa portatile Da Quando vado anche a girare me la porto dietro Torno a casa la metto in carica così sulla basetta E qui ho messo un po' di trofei e robe varie Più ho usato questo trofeo per nascondere UPS E lì dietro un'altra ciabatta dove ci sono attaccate lucine Questo qua nasconde tutto sostanzialmente Altra cosa che ho fatto è aggiungere un piccolo led qua Così quando ho bisogno di più luce volendo ho anche questo led tac altra lampada lì sopra che nel caso questo tiro giù e metto così e così posso lavorare ho ancora più luce l'ultima cosa che ho fatto è aggiungere questa mensola che è così almeno a me piace oh chiamata oh un arboreto pronto allora io sto partendo intanto va bene va bene arrivederci Ciao ciao. Vedete l'alboreto? L'alboreto è, è, è sempre presente, ragazzi. Comunque dicevo, sostanzialmente abbiamo mensolina. Io amo arrivare in camera, ma mettere giù le cose essenziali, tipo chiavi, portafogli, telefono, e metterle giù e avercele sempre in vista. Sempre prima di uscire devo controllare questo mobile, prendere queste tre cose e portarmeli via. Questo, diciamo, è più l'effetto che fanno le lucine. Adesso, tra l'altro, ragazzi, è ancora giorno, eh. Di sera è veramente una figata Infatti volevo aspettare un attimo Però appunto volevo farvela vedere anche dopo Più tardi quando calano le tenebre Perché l'effetto è ancora più bello secondo me di sera Però adesso mi spiace per voi Ma vado a farmi un bel giro in bici con l'alboreto Che mi ha appena chiamato Ci vediamo stasera per il test finale Postazione e vi faccio vedere la figata delle luci Ragazzi c'è un alboreto Cosa bisogna fare per salire di qua? Attento attento attento, attento. No e si ritorna do Dopo essere andato a girare con il Finalmente posso farvi vedere La resa di sera Che secondo me è ancora migliore Sono le 0038 cioè mezzanotte e mezza passata però questa potrebbe essere una prima soluzione la cosa figa è che io ho il telecomandino o entrambi i colori o singolarmente io posso tranquillamente decidere sopra metto il blu, sotto il rosso, entrambi i verdi, entrambi i blu, arancione sono tutti i colori sostanzialmente ah poi l'altra cosa figa è che si può anche fare tipo così e diciamo variano le lucine quindi cambiano il colore in automatico ecco forse alla sera rende di più questo obiettivo che è il grandangolo appunto in cui posso creare degli sfocati maggiori diciamo che il, lo sfondo da molto meno fastidio rimane un po più così ecco, sensazione direi che però per oggi possiamo concludere finalmente questo video se poi avete qualche consiglio per migliorare ancora di più la postazione qualche consiglio di inquadratura diverso che pensate però direi che passare da un'inquadratura così bentornati a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ad un'inquadratura così e benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video del Toto Direi che abbiamo già improvato, abbiamo già migliorato parecchio Proprio oggi ragazzi, il canale YouTube ha superato Instagram Ho iniziato a fare video settimanalmente da meno di un anno Adesso devo dire il contrario Chi non mi segue anche su Instagram, di voi YouTube Andate a seguirmi anche su Instagram Iscrivetevi al canale, mettete un like E ci vediamo al prossimo video Yo. I love those who treat the music as a vice and lyrics like a drug. Those who need advice on how to lift their spirit high enough to break out of the box, they make up lives they know aren't good enough.